Ecco con noi Angelo Sturni che è presidente della Commissione Roma Capitale e fa parte della Commissione Bilancio, ben trovato Sturni. Buonasera a tutti, buonasera. buonasera. Io le vorrei chiedere una domanda che sembra un po' sciocca, però secondo me è forse la più importante nel senso che in questo momento tutti si soffermano, diciamo così, sul, come dire, sulla traduzione politica di quello che è accaduto, no? la bocciatura del bilancio da parte dell'Oref. Io invece vorrei capire perché è stato bocciato? Cioè che errore è stato commesso? Se voi ritenete che siano stati commessi degli errori gravi oppure no, eh, vorrei proprio capire tecnicamente da lei Sturni che cosa è accaduto. Assolutamente sì. Eh, la ringrazio per la domanda perché effettivamente così scombiamo un attimo il campo da eh, una serie di eh, elementi che sono emersi negli ultimi, nelle ultime ore sui giornali è bene diciamo, leggere le carte per capire un attimo a che punto siamo arrivati. Eh, allora L'Oref eh, ha espresso il parere non favorevole, come sappiamo, sulla proposta approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. Ora, ehm, questo sembrerebbe diciamo, a prima vista, leggendo il parere, diciamo, una bocciatura dell'attività uh, dell che è stata svolta dalla Giunta. Tuttavia, invece, leggendo approfonditamente il parere, a mio avviso non è assolutamente così. Perché? Perché viene eh, espresso e diciamo, valutato positivi, eh, in modo positivo la politica di bilancio ispirata ai principi di prudenza adottata dall'Ente. Allora, dove, perché? Dove sta il problema? È molto semplice, l'Oref fa una serie di osservazioni che noi intendiamo accogliere, che tra l'altro erano già emerse all'interno delle commissioni capitoline nel corso della sessione di bilancio, sì, sì. di tutta una serie di criticità, di eredità pesanti che noi ci portiamo dietro dalle precedenti amministrazioni, è molto semplice. Cioè, viene detto, eh, il bilancio previsionale è stato costruito in modo prudente, cioè con la diligenza del buon padre di Famiglia, che è quello che un po' il programma del Movimento 5 Stelle eh, ha sempre voluto portare all'interno dell'amministrazione, perché se si fa una programmazione economica eh, eccessivamente eh, irregolare eh, e comunque che non va effettivamente a rispondere alle esigenze dei cittadini, che cosa succede? Che nel corso dell'anno poi emergono eh, una serie di problematiche. Una di queste ad esempio eh, i cosiddetti debiti fuori bilancio. Che cosa sono i debiti fuori bilancio? Sono dei debiti che non sono eh, stati preventivati dalle precedenti amministrazioni e che noi oggi l'amministrazione 5 Stelle è tenuta a dover mh, onorare quelli appunto che possono essere riconosciuti. Parliamo di circa eh, 200 milioni di Euro che i cittadini romani sono tenuti a pagare eh, attraverso ovviamente poi che insistono su questo bilancio. Una parte parliamo di sentenze esecutive, quindi sono quelle sentenze che eh, ovviamente sono già eh, esecutive, quindi no. è ancora passato in giudicato e di conseguenza eh, l'amministrazione è tenuta eh, ad onorarle. Altre riguardano quelle acquisizioni di beni e servizi che sono chiamati eh, diciamo, i lavori cosiddetti di somma urgenza, cioè il, nel bilancio non viene programmato una determinata attività e allora di conseguenza nel corso dell'anno deve essere fatto questo lavoro. Ora, se si fosse fatto dalle, eh, nelle, diciamo, nei precedenti bilanci una programmazione corretta e prudente, noi oggi non ci, non ci, ci troveremo a questo, a questo e, punto. È d'accordo, eh. sulle gestioni allora, precedenti allora, siamo d'accordo, però in questo caso no, non rischia questa di essere una difesa come al solito che rimanda mm. al passato, perché i revisori scrivono... No, ma re... sì, mi dica, mi dica. no, io leggo che i revisori scrivono che non c'è diciamo, un equilibrio in quello che proponete voi. Dal punto di vista del, del bilancio, no? Allora, allora, l'equilibrio eh, di cui parlano i revisori, a mio avviso, eh, riguarda eh, le eh, passività, come viene detto, potenziali. Allora, noi, le, tra le altre passività potenziali ci sono che cosa? Le partecipate. Allora, pochi giorni fa l'assessore Colombano ha fatto una uh, bellissima uh, conferenza stampa con l'assessore uh, Mazzillo e la sindaca Raggi sulla riorganizzazione delle partecipate. Sul piano di riorganizzazione, noi abbiamo già detto, e questo per sgomberare sempre il campo da ogni possibile. Eh, diciamo visione diversa: eh, le partecipate e soprattutto eh, quelle sui servizi pubblici locali, ma ad ACHAMA non si vogliono assolutamente privatizzare né si vogliono dismettere, noi vogliamo tutelare e assolutamente farle diventare un fiore all'occhiello per questa città. Certo, ci sono sicuramente delle società partecipate che devono essere probabilmente eh, riviste, riorganizzate, efficientate, tagliare anche alcuni compensi eh, degli, degli amministratori e degli organi di amministrazione, questo sì. Ora, eh, sono delle attività che, considerato che noi portiamo un'eredità dietro di vent'anni, in sei mesi certamente non è possibile fare tutto quello che si deve fare tra l'altro nel nostro programma all'interno di una consigliatura ora le osservazioni dell'OREF sono secondo me Alcune eh, fondate eh, Ma noi le, le, alcune le avevamo Già evidenziate all'interno delle commissioni Quindi noi non faremo altro che riprendere Il bilancio, riportarlo in approvazione Con queste eh, osservazioni eh, E portarlo in approvazione eh, Tanto i termini eh, Ci sono Perché eh, entro alla fine di febbraio Abbiamo questa eh, possibilità E quindi c'è assolutamente Siamo eh, eh, ri... tutti un'idea certo. per... Qua Quanto tempo ci vorrà Per eh, ripresentare il tutto? Beh, eh, ci sono delle, delle attività, adesso c'è anche... Ma c'è eh, questo eh, rischio di... commissariamento? No, no, assolutamente, assoluta, allora, da parte, le, le posso dire proprio, da, da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, da parte della Giunta non c'è alcuna paura sul commissariamento, noi andiamo avanti i compatti per portare eh, il programma del Movimento 5 Stelle che possa trasformarsi nel programma poi della città, quindi eh, questa bocciatura noi la prendiamo eh, come un'opportunità per migliorare eh, quello che effettivamente eh, queste criticità però va detto, all'interno del, del parere dell'Oref c'è tutta la, la storia degli ultimi vent'anni di mala amministrazione cioè viene evidenziato questo, allora nel momento in cui si eh, evidenzia questo noi assolutamente ci prendiamo carico perché stiamo amministrando noi e quindi è giusto che l'amministrazione 5 Stelle sia un'amministrazione prudente nei confronti dei cittadini e quindi noi abbiamo voluto fare un bilancio che è quello del buon padre di famiglia, senza troppi sprechi e assolutamente cercare il più possibile di programmare e preventivare quelle che sono le spese future, certo è non è possibile preventivare qualunque tipologia di passività tra l'altro sugli spazi di finanza mi pare proprio che erano quegli spazi necessari che si devono comunque tenere eh, per, eh, aperti eh, per appunto, queste passività per gli anni successivi eh, c'erano eh, diversi, diversi milioni di euro diverse decine, quasi più di 100 milioni di euro, quindi insomma questo problema non credo che eh, sia eh, di rimente, nel senso che sicuramente verrà, verrà superato eh, quindi da questo punto di vista io sono siamo molto sereni perché riteniamo di poter andare avanti con l'approvazione del bilancio il però diciamo un po', un po' va colpito questa bucciatura cioè, vi ha lasciato insomma, come dire, un po' colpiti questa decisione dell'Oref o tutto sommato avevate messo in conto guardi, anche guardi, questi guardi, no, no L'Oref fa il suo lavoro assolutamente quindi non c'è alcun tipo di problema eh, noi andiamo avanti nel senso da, da luglio con una serie, dice io dico una serie di colpi eh, da, dappertutto, soprattutto eh, la stampa o oh, dove, dove di giri arrivano dei colpi, ma noi andiamo avanti eh, con il programma, abbiamo detto che lo portiamo avanti e intendiamo portarlo avanti. Vi sentite accerchiati mediaticamente, Sturni? Beh, sinceramente più che accerchiati eh, io penso che mai nella storia di questa città si sia vista tanta attenzione sulla città di Roma e nel momento in cui il governo del Movimento 5 Stelle ma lo avevamo preventivato non abbiamo assolutamente il timore di questo e lo portiamo avanti eh, con, anche con orgoglio perché comunque il nostro obiettivo è quello di eh, consegnare ai cittadini romani una città migliore di quello che gli altri ci hanno lasciato e questo significa farlo anche lavorando eh, in modo intenso anche durante il periodo natalizio da quello che ho visto mi pare che il Senato sia chiuso fino al 10 gennaio noi credo che saremo qui a lavorare già il 27 di dicembre già in questi giorni quindi il Movimento 5 Stelle rispetto alle pause natalizie non si ferma e continua a lavorare Oggi Roberto Giachetti, proprio qui sulla nostra emittente ha detto che Roma in questo momento è una città allo sbando non so se la Raggi finirà il mandato è ora che si assuma le sue responsabilità che ne pensa Astur? Guarda, il Giacchetti l'ho visto pochissime volte in Assemblea Capitolina e devo essere sincero, a mia memoria non l'ho mai visto nelle commissioni, però sicuramente eh, noi ci dobbiamo prendere questa responsabilità, gli altri, mentre gli altri credo che abbiano lasciato una cosa come 12-13 miliardi di cittadini romani che vengono pagati con l'aliquota IRPEF più alta d'Italia, noi questo non lo vogliamo, nel momento in cui si fa un bilancio come dice Loref, un bilancio prudente, signori noi non vogliamo fare altri debiti che poi devono pagare i cittadini romani con una riduzione dei servizi o con un aumento delle tasse quindi insomma questa è la mia risposta grazie eh, Angelo Sturni la ringrazio per il contributo che, che ci ha dato e quindi insomma, nessun pericolo commissariamento si va avanti si ripresenterà insomma, una, un bilancio con le correzioni eh, che sono state chieste fiducia nell'assessore eh, Mazzillo, questi sono i punti cardine insomma, del, vostro, del vostro lavoro. Nella Giunta, assolutamente, in tutto il gruppo Capitolino che sta lavorando eh, in modo intenso anche in questi giorni. Grazie, Sturni. Presidente Grazie. Commissione Roma Capitale e Commissione Bilancio, buona giornata Grazie e buon lavoro. A voi, a voi arrivederci.